Sono in un nuovo mondo, tutto quanto pazzesco, e qua vedo che c'è una sorta di mistero, di segreto, e anche lì avevo visto più avanti tipo una sorta di mistero che magari continueremo in un altro episodio, ma prima occupiamoci di questo posto. Allora, sembra veramente molto molto strano, ma allora, qua sembra esserci un tubo che preferirei non spaccare, perché secondo me... Ah, ah, ah, avete visto qua praticamente si può uscire e andare da questa parte allora qua i miei occhi vedono delle catene vabbè è tutto quanto interessante e delle paperelle io questa qua me la porto perché è molto carina lei sarà la mia compagna di viaggio e, um, altre cose vabbè insomma e cos'è questo coso come si va avanti ah Avete visto? Questa era tipo una sorta di pressure plate Che ha fatto aprire ehm, Questo posto e questi Mi sembrano effettivamente degli ascensori Una stanza veramente strana con tipo tutte queste cose qua Boh, vabbè, andiamo avanti Allora, um, qua ci sono sempre Delle, delle classiche cose Vedete queste, questi muri? Perché sono costruiti così? Sono strani E poi qua io vedo segreto di A Allora, mi sa che il mostro qua è alphabet lore Allora, io qua vedo che c'è una leva E c'è anche una spada in diamante Il che mi fa preoccupare, allora la spada in diamante direi di metterla da questa parte e la leva la metto qua chissà che segreto nasconde ha però effettivamente sono proprio curioso di, di, di vederlo Beh, però scusami io come faccio ad andare Ah, forse se vado lì posso sbloccare il muro ok sono sopra perfetto o ok oh mio dio questa qua è la C vedete Cioè, più o meno in realtà non ho capito perché è così strano però effettivamente qua ci dovrebbe essere il segreto della C vediamo allora questo è un libro che non riesco a leggere perché amo la lettera A. Oh mio dio, questo è il segreto della C. Dunque la C ama. Oh mio, dio, oh mio dio, che cosa, che cosa, che cosa, che cosa interessante. Bene, spero di poter continuare a capire quali sono questi segreti di questi mondi così strani, oscuri.